Cosa si intende per Digital Customer Care? Il Digital Customer Care è l'insieme di tutti i servizi di assistenza che un'azienda offre ai propri utenti attraverso i canali digitali. Da quelli più tradizionali, la mail o i forum di contatto sui siti web, a quelli più social, i canali dedicati su Twitter o la messaggistica su Facebook, e più innovativi, le chat automatizzate e le video call. Non necessariamente un customer care digitale si rivolge solo ai clienti. L'assistenza prevendita, per esempio rispondere a dubbi o domande su prezzi, modelli, tempi di consegna, eccetera, è altrettanto fondamentale per trasmettere fiducia e favorire un acquisto.